Ecco, ehm, l'oggetto che in questo caso abbiamo portato su Spascia, come vedete, è eh, fondamentalmente... Eh in questo momento diciamo non è molto bello soprattutto se visto da vicino ma fa comunque il suo discreto effetto visto da lontano come tutte le cose che ci sono nei mondi virtuali quindi se avete delle cose nei mondi virtuali che volete mettere come sfondo insomma, che non è necessario vedere da vicino è inutile che vi portiate la risoluzione massima ma potete sicuramente ehm, eh, semplificare parecchio. In ogni caso qui eh, l'oggettino che è stato esportato è lungo circa 2 mega quindi sostanzialmente eh, eh, un, uh, un centesimo di quello che era in origine, ma sicuramente se l'avessimo portato di dimensioni un po, più, uh, un po' più grandi, per esempio anziché 2 mega l'avessimo accettato di averlo uh, 4-10 mega veniva molto meglio. Anche le le, le, le texture eh, le abbiamo ridotte praticamente da 8.192 a, a 1024 potevamo ridurle a 2048 hm? e occupavano sempre un pochino più di spazio ma sicuramente la resa era, su, era migliore okay? quindi dovete eh, sicuramente fare molti tentativi però adesso vi faccio rivedere bene come funziona quindi abbiamo il nostro oggettino qua e, e ci accertiamo di esportarlo in questo caso nella modalità glb, gltf 2.0 glb e in questa modalità accertatevi insomma, di, dirgli, di includere i selected objects quindi gli oggetti che avete selezionato e, e dovrebbe essere tutto, eventualmente fate remember export fate l'export gltf e vedete questo small uh, glb è lungo solo 1,8 megabyte quindi dentro c'è sostanzialmente quello che abbiamo visto adesso e eh, l'abbiamo visto praticamente cioè siamo riusciti a caricarlo in Spatial semplicemente con un trascina nel senso che abbiamo preso questo Small eh, faccio intravedere adesso quindi entriamo in Spatial di nuovo quindi vedete che qui sono in Spatial e facciamo il trascina proprio direttamente dello Small GLB eh, adesso ah sì perché cliccando praticamente ci seleziona l'oggetto ma Comunque, sostanzialmente, solo, so, eh, se siete il creatore del vostro spazio, basta che lo mettiate qua dentro e poi potete muoverlo e metterlo dove volete. Okay. Ho fatto un esempio in particolare su questo oggetto che era eh, mostruoso, quindi diciamo 2 milioni di vertici, eh, per farvi vedere che, eh, tutto sommato, eh, anche se è l'esempio più complesso in assoluto, i risultati quindi possono essere tendenzialmente eh, non accettabili eh, soprattutto a questo, con questo risparmio però se lo fate su oggetti un po' più low poly, quindi che si parte da una partenza di eh, invece che un milione si parte magari con 100.000-200.000 vertici lo si riduce soltanto di 10 volte e non di 100 volte come in questo caso si ottengono dei risultati che sono sicuramente più che accettabili quindi ehm, questa stessa cosa, adesso magari la proverò anche a importare in Second Life, hm? eh, facendo l'export che cioè GLB, la farò l'export di modalità collada, e eh, sempre in questo video vediamo un po' come va. Okay, come immaginavo, collada risultante eh, non è leggibile da Second Life, eh, almeno per questi modelli di questo genere, probabilmente eh, con second, second Life diventa impossibile da su, almeno non in modo umano mentre invece come avete visto lo possiamo esportare e importare come GLB e come FVX direttamente dentro Unity o dentro eh, le piattaforme che accettano GLB eh, eh, e ottenendo dei risultati che dicevamo fa, insomma se non proprio eh, impressionanti comunque eh, con, magari aumentando, come dicevo, le grandezze e cioè, evitando di ridurre troppo insomma conservare un po' la struttura qui in questo caso vedete che abbiamo una struttura proprio molto eh, dal punto di vista della resa grafica diciamo un po misera volendo si potrebbe aggiustare però diciamo è a posto volendo si potrebbero fare dei trucchetti insomma ci cioè sono dei sistemi che permettono di semplificare o di migliorare le, le, le risoluzioni ma direi che è posto così per questo video